Buonasera, eh, del decreto che Mario Monti ha definito Salva Italia è stata vittima anche l'Empals. Eh, nel decreto infatti è presente l'abolizione dell'Empals, così come anche l'abolizione dell'Impdap e eh, il loro eh, accorpamento all'interno dell'Inps, che diventerà così un gigantesco eh, ente previdenziale pensionistico che come eh, vi ricordiamo già dal 2007 è oggetto di ulteriori accorpamenti, eh, a partire da, eh, da quando entrerà in vigore il, il decreto l'Empals dovrà riorganizzarsi per eh, praticamente eh, trasferire tutti le tutte le posizioni aperte quindi tutti quelle persone come noi che stanno pagando contributi all'Empals, così come anche tutti quelli che stanno percependo già una pensione. Si parla di 300.000 eh, lavoratori attuali e 60.000 posizioni pensionistiche aperte, dovranno essere trasferite all'Inps, ma non soltanto, anche tutta la macchina diciamo tecnologica dovrà essere adeguata per cui come forse già sapete adesso attualmente si andava nel sito dell'Empals per aprire leggibilità ehm, e controllare la propria posizione pensionistica, questa cosa dovrà essere fatta dal sito dell'Inps, quindi ovviamente il, il passaggio non sarà immediato ma nel corso del 2012 dovremo tutti dire addio al all'amato Empals.